I tre segreti utilizzati dalle multinazionali di tutto il mondo e dai grossi gruppi aziendali per non pagare tasse. Quali sono i tre dei cento segreti utilizzati oggi tramite complesse strategie di pianificazione fiscale internazionale che vengono utilizzate dall'età della pietra, dai grossi gruppi aziendali e dalle multinazionali per arrivare a un risparmio d'imposta assolutamente scandaloso. Si tratta di tre tecniche, di tre accorgimenti legali che puoi utilizzare oggi anche tu grazie alla globalizzazione e alla digitalizzazione dei mercati. Infatti oggi è possibile accedere a queste stesse tecniche a costi praticamente, praticamente irrisori da qualsiasi parte del mondo tu ti trovi in questo momento. Ma torniamo a noi. Qual è il primo di questi tre segreti? Il primo di questi tre segreti è l'utilizzo di una società holding. Una società holding è eh, appunto un veicolo societario, una società a tutti gli effetti, che viene posta a capogruppo dell'intero gruppo aziendale, viene posta al vertice dell'intero gruppo aziendale. E di solito più grande il gruppo, più holding o più sub holding vengono utilizzati. Quindi la holding è quella che si trova al vertice, la sub-holding è quella che si trova subito sotto e poi a cascata tutte le altre. Quali sono i vantaggi fiscali, economici e finanziari che la holding strutturata in questa maniera nella giusta giurisdizione può assicurare a un gruppo aziendale? Ebbene prima di tutto tramite una, una, una gestione accentrata della teoria aziendale può portare a dei grossi vantaggi e dei grossi risparmi in materia finanziaria. Numero due, se incorporata nella giusta giurisdizione, la holding ti dà accesso ad un nuovo mercato di capitali, alla attraverso i quali poter finanziare le società di tutto quanto il gruppo e quindi ci sono dei grossi vantaggi di nuovo finanziari anche in, in questo senso. Numero 3 i vantaggi fiscali che sono enormi perché le società holding permettono di ehm, possono ricevere tutti i passivi income quindi tutto quello che è interesse, dividende, royalty del, dal, proveniente dal proprio gruppo aziendale e non tassarlo. Quindi, tutti questi soldi che vengono da, da, dal basso verso l'alto in cui si trova la holding vengono incamerati sul conto corrente aziendale della holding a tassazione zero e se incorporata nella giusta giurisdizione utilizzando, sfruttando i vantaggi derivanti dall'applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni in vigore tra il paese in cui si trova la holding il paese in cui si trovano le altre società del gruppo, è possibile addirittura anche ridurre o azzerare eventuali ritenute da conto dovessero insistere su questi redditi quando vengono erogati dal basso verso l'alto. Quindi holding company, grande risparmio finanziario, nuovo, nuovo accesso al mercato, a un nuovo mercato dei capitali, enormi vantaggi fiscali attraverso una gestione accentrata della fiscalità del gruppo. Segreto numero due l'utilizzo delle partnership all'interno della struttura del gruppo aziendale. Che cos'è una partnership? Tecnicamente una partnership è un istituto di diritto anglosassone che eh, è assimilabile a quella che sono le nostre, alle nostre società di persone, le nostre SAS, se vogliamo dirla in maniera ancora più semplice, ma um, si tratta semplicemente di veicoli societari a tutti gli effetti che vengono inseriti eh, con sapienza e con intelligenza all'interno di una struttura del gruppo aziendale perché perché hanno una caratteristica importantissima non tutte quelle che si trovano nel mondo ma la maggior parte di esse le partnership sono trasparenti ai fini fiscali questo che cosa vuol dire vuol dire che non sono tassate in capo alla partnership ma in capo al socio vi faccio un esempio Costituiscono una partnership nel paese Y e eh, il socio di questa partnership è un'altra società che magari si trova nel paese X. Il paese X mettiamo pure che sia un paradiso fiscale o un paese che tassa pochissimo, eh, a, a, a bassissima imposizione diretta. La partnership nel paese Y riceve tutti i soldi, tutti i passive income per, eh, delle società che si trovano sotto. Quindi la struttura è holding company nel paese X. A cascata sotto troviamo una partnership nel paese Y e poi sotto, in tutti quanti gli altri paesi da Z a W, troviamo eh, tutte le altre consociate del, del gruppo. Tutto quello che arriva nella partnership non è tassato, cioè è tassato per trasparenza direttamente il capo al socio. Vi ricordate, era la società X, la holding, la, la, la holding della società X nel paese a bassa fiscalità o in, uh, incorporato in un paradiso fiscale. L'utilizzo della partnership all'interno di una struttura così semplice, se vogliamo, permette di far arrivare il reddito da giù verso l'alto e tassarlo esattamente zero. Questa è una delle tecniche più utilizzate nel corso degli ultimi 40 anni da tutte le multinazionali del mondo, insomma, dalla dall'Apple, dall'Amazon, da Starbucks, in qualsiasi struttura analizzerete, sono molti di loro sono disponibili su Google, vedrete che tutti di loro hanno una partnership, fondamentalmente per il, per il motivo che vi ho appena spiegato. Segreto numero 3, il geodidraggio. Quindi che cos'è il geoarbitraggio? Il geoarbitraggio significa incorporare, costituire o sfruttare tutti i vantaggi economici, finanziari disponibili, fiscali, disponibili lì fuori nel mondo. Il geoarbitraggio non è altro che l'applicazione e l'esplicazione, che, è che è la spiegazione della teoria cosiddetta flag, la teoria delle bandiere o flag theory, quella che eh, spiego eh, all'interno del, del mio corso aziendale, del, del mio corso di fiscalità internazionale. Um, il geoarbitraggio permette ad una multinazionale che sia uh, gestita, che sia uh, coadiuvata da una, un network di professionisti, di tributaristi internazionali, di sapere esattamente quali vantaggi sono disponibili dove. Per cui, un esempio banale, delocalizzare la produzione in un paese in cui il costo del lavoro è basso, fa parte del geoarbitraggio, Ancora, incorporare una holding in, una, in un paese in cui ci siano regimi di vantaggio per le holding, faccio l'esempio dell'Olanda, del Belgio, del Lussemburgo, per esempio, è, significa sfruttare il giro-arbitraggio O ancora, incorporare una società in un paese che ha un cosiddetto IP Box regime, cioè che permette di sfruttare, che regala vantaggi fiscali a diritti di proprietà intellettuale, quindi io costituisco una società eh, e ci conferisco tutto quello che è ehm, l'intellectual property della mia società, marchi, diritti, eh, licenze, ehm, tutto quello che è proprietà intellettuale. Lo metto in questa scatola, questa scatola per il semplice fatto di averla incorporata nel giusto paese mi darà degli enormi vantaggi fiscali. Questi tre segreti, li ripetiamo, sono holding, Giorbitraggio e partnership utilizzati, mischiati sapientemente insieme, insieme ad altri 97 n segreti della fiscalità internazionale, permettono alle multinazionali da sempre di raggiungere un risparmio fiscale assolutamente scandaloso. Perché puoi farlo anche tu? Perché oggi i tempi evidentemente sono cambiati, l'accesso all'informazione è cambiato, la possibilità di utilizzare determinati vantaggi è assolutamente cambiato, cioè è alla portata di tutti, a costi assolutamente ragionevoli e in, al prescindere dalla fase del business in cui ti trovi in questo momento. Questa è soltanto la punta dell'iceberg, se vuoi eh, accedere a tutte le altre tecniche di pianificazione fiscale capire esattamente e eh, senza eh, troppi peli sulla lingua come è possibile passare da una pressione fiscale probabilmente italiana se mi stai guardando di circa l'80% e arrivare addirittura allo 0% allora questo è il posto che fa per te accedi al, ai contenuti del mio corso flag theory e noi ci vediamo lì dentro Io sono Luca Tagliatela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia il, i principi della FLECT-Theory. Che cos'è? La FLECT-Theory è la possibilità per qualsiasi imprenditore che guardi oltre il confine di raggiungere legalmente un risparmio fiscale del, del 100%. Quindi ehm, è la possibilità di sfruttare